Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. il Signore che guidi i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti quanti voi e con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, oggi Gesù dice, «Io sono la risurrezione e la vita». Accostiamoci a Lui con fede per passare anche noi dalla morte alla vita. Signore, che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converte e viva, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, sei la risurrezione e la vita per chi crede in Te e si affida alla Tua parola. Abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, spirito di vita, sei la remissione di tutti i peccati. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente. Tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della Chiesa che piange e prega per i Suoi figli morti a causa del peccato. E con la forza del Tuo Spirito richiamali alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci mettiamo in ascolto della parola di Dio. dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio, Ecco, io apri i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe, vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio.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 Profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Sieno i tuoi orecchi attenti alla voce della mia subito. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero nel Signore. Spera l'anima mia, attendo la tua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore è la misericordia è grande è con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue cure. Il Signore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 Lo de, o oh Cristo, re di eterna gloria, lo de, o oh Cristo, re di eterna gloria, io sono la risurrezione da vita, dice il Signore, chi crede in me non morirà in eterno. Lo de te, o oh Cristo pre di eterna gloria l'ode a te o oh Cristo pre di eterna gloria il Signore sia con voi con il tuo spirito Vangelo secondo Giovanni gloria a te o Signore in quel tempo un certo Lazzaro di Betania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 Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non in cian, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte in cianco, perché la luce non è in lui. Disse queste cose, e poi soggiunse loro. Lazzaro, il vostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliare. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sole. Allora Gesù disse apertamente, Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato di Dimo, disse agli altri discepoli, andiamo anche noi a morire con lui.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 Gesù allora, quando la vide piangere, piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: Guarda, com'è. Alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco,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 che se crederai vedrai la gloria di Dio, tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre a scuola, ma l'ho detto per la gente che mi, ha, che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori.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 Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno a tutti e santa giornata. Stiamo celebrando la quinta domenica del tempo di Quaresima. Ci separano pochi giorni dalle festività pasquali. Ci separano pochi giorni dal vivere insieme anche da casa, ma non vivremo insieme il triduo pasquale, il centro di tutto l'anno liturgico, il centro è la, è la fonte della nostra fede. Tutto nasce dalle ultime ore della vita di nostro Signore Gesù Cristo, dalla Sua, mort dalla sua passione morte e risurrezione. E allora possiamo vivere anche noi l'esperienza di questa rinascita, non solo nel giorno di Pasqua, ma soprattutto noi questa rinascita la possiamo vivere ogni domenica, nella quale si celebra la Pasqua del Signore e il passaggio dalla morte alla vita. E noi fratelli e sorelle, soprattutto per noi cristiani, non possiamo dare spazio alla morte, ma dobbiamo dare spazio alla vita. Anche in questo tempo difficile, la vita in un modo o nell'altro vincerà e risorgerà, sempre. Perché colui che, ha, che è morto sulla croce, il nostro Gesù, e che è disceso negli inferi della terra, ha distrutto la morte. E se la morte è distrutta, non può rialzarsi. Se la morte è distrutta, non può essere più forte della vita. È eliminata per sempre con la risurrezione. Stiamo ascoltando in queste domeniche dei Vangeli, dove stiamo vivendo l'esperienza della liberazione. Due domeniche fa abbiamo visto il dialogo di Gesù con la Samaritana, Domenica scorsa la guarigione eh, del cieco nato, in questa domenica la risurrezione di Lazzaro. Una sottolineatura particolare, vedete, eh, il Signore nella sua vita terrena sente l'esigenza di avere al di là degli apostoli, dei discepoli, un gruppo di amici. Il Signore aveva degli amici. Il Signore su questa terra sente l'esigenza come uomo di vivere delle relazioni umane. Anche lui sente l'esigenza di avere un po' il cuore riscaldato dalla parola e dall'accoglienza, dalla comprensione di un amico. E quando il Signore voleva accoglienza, quando il Signore voleva un po' di riposo, voleva un po' di ristoro per il corpo, per l'anima, voleva una casa amica dove andare, lui sapeva bene dove andare. andava a Betania, dove c'erano questi tre fratelli, Lazzaro, Marta e Maria. E più di una volta avevano accolto Gesù. Il Signore andava lì, raccontava tante storie, la sua missione, anche le ansie, le preoccupazioni, le incomprensioni da parte della gente. E questa famiglia cosa faceva? Gli metteva a disposizione una casa, gli preparava un pranzo, una cena, un letto per farlo riposare il Signore ci andava volentieri. E allora ecco, una prima riflessione in questa domenica. Possiamo far sì che le nostre case che i nostri cuori possano diventare come questa casa di Betania, dove il Signore vuole venire ad abitare. Vedete, è inutile dirlo, che la quarantena, per quanto, diciamo, ci stia facendo riscoprire la bellezza dello stare in famiglia, della condivisione di tante cose, per alcuni aspetti potrebbe essere anche un po' difficile, perché comunque ognuno ha esigenze diverse. A convivere 24 ore su 24 non è facile. Però se io guardo con attenzione, ecco, che in quella presenza, in quella persona, c'è cioè la presenza di quel Dio che vuole riposare nella mia vita, allora tutto avrà un senso molto diverso il Signore riceve una notizia molto triste. L'amico Lazzaro è morto. C'è quasi una contestazione con i discepoli, i quali vogliono frenare Gesù perché stanno scappando dalla Giudea, perché Gesù lì in Giudea stava per essere ucciso e lui ci deve ritornare per risorgere Lazzaro. E i discepoli non sono d'accordo. Come, Signore? Noi stiamo scappando da lì perché ti stavano per ammazzare e adesso ci ritorniamo? C'è ancora l'incredulità, l'incomprensione giustificata da parte dei discepoli i quali non riescono a capire quello che il Signore stava per dire. Alcuni segni, alcuni miracoli sono compiuti affinché altri possano credere. Possiamo comprendere che in questo il cuore dei discepoli, ahimè, era ancora lontano, era ancora distante da quella che era la risurrezione dei morti. Andiamo a risvegliare Lazio, Tanto che Tommaso, Didimo, dirà in maniera anche un po' segreta, di nascosto da parte del Maestro, andiamo a morire insieme con Gesù. Andiamo verso fine certa, perché i giudei non lo vogliono. E se lo vedono, lo ammazzeranno sicuro, e noi faremo la stessa fine insieme con lui. Questo veramente deve dirci tanto. Il Signore non conosce ostacoli. Lui dice... Chi cammina di giorno non deve temere di inciampare, perché vede la strada. Chi cammina di notte può inciampare in un sasso e cadere e farsi male. Noi camminiamo nel giorno, quindi non dobbiamo aver paura. Fratelli e sorelle mie, noi che professiamo l'amore di Cristo tutte le domeniche, noi diciamo non solo con le parole, ma lo spero anche nella vita, Gesù, ti amo, non dobbiamo aver paura, non dobbiamo temere, anche se questo tempo è difficile. Non temere, non aver paura. Il Signore va, incurante del pericolo. Va perché deve risvegliare Lazzaro. Gli vengono incontro le due sorelle, sofferenti, uccise dal dolore. Signore, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. Sei venuto tante volte in casa nostra, sei stato tante volte qui. Perché proprio adesso hai tardato nel venire? Perché proprio adesso, Signore? suppongo che questo sia stato il pensiero di ognuno di voi in questi giorni è stato un po' anche il mio fratelli e sorelle confesso un po' la mia fragilità prima di essere pastore sono uomo non sarei un buon pastore se non fossi uomo signore ma se tu fossi stato qui ma questo virus non sarebbe nemmeno entrato sulla faccia della terra signore ma perché signore ma perché tanta morte signore ma perché tanta paura signore perché tutto questo non è facile accoglierlo, Signore, non è facile seguirti. Signore, seguirti non è andarsi a fare una passeggiata nei boschi, ma veramente significa salire un calvario. È difficile, è difficile. Il Signore ce lo dice, chi vuole essere mio discepolo, rineghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E prendere la croce non significa prendere oh, la piuma di un uccello e portarsela sulle spalle, no, ma significa portarsi una croce tutti i giorni. Però in questa croce noi siamo uniti a Lui, siamo uniti alla Sua sofferenza. Allora anche la sofferenza, anche il dolore, anche quello che non riusciamo a capire in questo momento, prima o poi riceverà un senso e riceverà una risposta. Gesù è turbato profondamente, sente, avverte la sofferenza e il dolore di queste sorelle e dei presenti e piange insieme con loro. Se noi soffriamo, fratelli e sorelle, il Padre non gioisce. Se i figli soffrono, i genitori non ridono, ma piangono, soffrono, sono preoccupati insieme con i figli. Voi siete papà, siete mamma, siete mamma, lo potete dire meglio di me. Il pianto di Cristo in questo Vangelo ci vuole dire che Dio è profondamente solidale su quello che noi viviamo e piange e soffre insieme con noi, però dà carica e dà forza a quelle persone che in questo momento stanno lottando. Per dare un calcio a quel paese a questa piaga che sta crocifiggendo il mondo intero. Pensate ai tanti medici, ai tanti scienziati che stanno studiando per trovare un vaccino, prove e controprove, per trovare una cura efficace. Pensate ai tanti infermieri, pensate alle forze dell'ordine che stanno cercando di contenere l'ordine pubblico. Pensate ai potenti e ai politici del mondo che stanno cercando non solo di dare sicurezza alla popolazione ma anche di donare dei sostegni economici perché adesso molte persone che hanno difficoltà iniziano a sentire la fame per un sostegno che non c'è allora ecco che il mondo si sta impegnando per cercare di trovare dei sollievi per tanta gente che soffre il Signore è solidale e dà forza a chi deve dare forza lui va lì, vede questa pietra togliete questa pietra Signore, ma è morto già da quattro giorni, cosa puoi fare? Dice alle sorelle, e lo dice anche ognuno di noi. Ma tu credi che io sono la via, la risurrezione e la vita? Tu credi in me? Se crederai in me, vedrai la gloria di Dio. Sei convinto di questo? Sì, Signore. Tossero la pietra. Un solo grido: Lazzaro, vieni fuori. Il Signore compie un miracolo in mezzo alla puzza di putrefazione di questo cadavere la grazia si stende sul peccato dell'umanità e la cura e la santa sentiamo forte il grido di Cristo in questa domenica il quale vuole scaraventare via questa pietra vuole spalancare le porte delle nostre case quanto prima e quanto prima noi ascolteremo questo Lazio, vieni fuori famiglia di Dio Vieni fuori, io dalle tenebre, quanto prima ti riporto alla luce. Che il Signore continui ad essere la vostra forza. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia se lodato. «Credo in un solo Dio, Padre Onipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzo e Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese gli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. salì al cielo, siede alla destra di Dio». Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amo. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera e chiediamo il dono dello Spirito perché rinforzi noi la fede, nella risurrezione, nella vita eterna. Diciamo insieme, donaci, o oh Padre, il tuo spirito di vita. Per i Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diani, perché professino sempre con fedeltà la fede nella risurrezione e annunciano a Gesù Cristo, mediatore insieme, pienezza di tutta la rivelazione. Preghiamo, donaci, o oh Padre, il tuo spirito di vita. Per i laici impegnati nella politica e nel suo cielo, perché come Gesù, che si commosse profondamente davanti al dolore umano, portino conforto a chi vive nella sofferenza e nel disagio, preghiamo, donna a oh Padre, il tuo spirito di vita. Per coloro che sono nella tribolazione e nel mondo. perché Cristo Signore, dei vivi e dei morti, li sostenga con la sua pace e li consoli con la speranza nella risurrezione, preghiamo, donna a oh Padre, il tuo spirito di vita. Per noi qui riuniti, perché forti della fede nel Figlio di Dio, Signore della vita, diventiamo persone capaci di togliere le pietre della morte che contrastano la gioia e la speranza della risurrezione, preghiamo. donaci, oh Padre, il tuo Spirito. Chiediamo al Padre tutti i governanti del mondo affinché possano trovare e possano optare per delle scelte giuste e sagge Finché ci possa essere un'equa distribuzione dei fondi per sopperire ecco, al disagio di tante persone che stanno iniziando a gridare per la fame, e per avere i beni di prima necessità, che lo Spirito Santo li possa eliminare. E affidiamo anche alla misericordia del Padre, quelle tante vittime che hanno già lasciato questa terra a cielo a causa del coronavirus. perché il Signore ci aiuti attraverso di questo a non ripetere gli stessi errori. Accoglio Padre la nostra preghiera, estendi la tua misericordia su di noi e sui fratelli che in questo tempo si sono preparati a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Per Cristo nostro Signore. Amo.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 Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, cosa buona e giusta. E veramente, cosa buona e giusta, il nostro dovere è fonte di salvezza. Per rendere grazie sempre e in ogni vita. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e Eterno per Cristo. Nostro Signore, vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lanza, Dio e Signore della vita, lo richiamò dalla separata. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di Lui ti adorano le schiere degli angeli, dei santi, e contemplano la gloria del tuo Dio. loro canto concedi oh Signore che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di Lui. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, Hosanna alto dei Cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna, osanna, osanna, nell'alto dei Cieli.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 Dopo la cena, allo stesso modo, presi il calice delle sei lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendetelo bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Passato per voi e per tutti l'emissione dei peccati, fate questo in memoria di me. mistero della fede annunciamolo la tua morte o oh signore proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua vita celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo Padre il pane della vita e il calice della sacrezza e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo o Spirito Santo ci riunisca in un solo cuore. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Prendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Alfonso, Laura, Pasquale, Carmelo, Giuseppe, Angelo, Domenico, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla Tua clemenza a mettere a godere la luce del Tuo cuore. Di noi tutti abbi misericordia, donaci dove parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Paolo, San Pio de Pietrelcina, San Giuseppe Moscati, San Michele Arcangelo, San Gerardo Maiella, San Luigi Gonzaga, San Camillo de Lellis, Santa Rita da Cascia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono aggrediti. E in Gesù, Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, questo Spirito che è Spirito di vita e non Spirito di morte. Sentiamoci richiamati alla vita, il Padre che richiamerà i figli alla luce. Obbedienti alla parola del Salvatore.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 Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nella testa che si pompe la beata speranza, venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria in esso. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donna le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che viveregni nei secoli dei secoli. Amo. La pace del Signore sia sempre con voi e con il Tuo Spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati nel mondo, abbi pietà di me. Agnello di Dio, che togli i peccati nel mondo, abbi pietà di me. Agnello di Dio, che toglie i peccati nel mondo, Dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. E con l'agnello di Dio. E toglie i peccati da me. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.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 potete dopo vedete anche sulla pagina di facebook Ernesto Miele perché ecco adesso faremo tra poco la benedizione col santissimo sacramento sarà incensato e poi andremo fin fuori al santuario abbiamo il computer fisso non possiamo muoverlo e allora dalla pagina del santuario potete anche vedere eh, dalla pagina Ernesto Miele. Mm. Preghiamo. Dio onnipotente, concede a noi i tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo esempio e al suo sangue, al suo corpo e al suo sangue. Per Cristo, nostro Signore, amen. Bene, fratelli e sorelle, prima di esporre Gesù per fare la benedizione sia fuori al Sagrato e poi dopo nel rientro benedirvi con il Santissimo Sacramento, vi ricordo che questa sera l'appuntamento in via diretta Facebook sarà alle 18, ecco, per vivere insieme la Via Matris, la Via della Madre. Oggi è il giorno dedicato alla Beata Vergine Dolorata e Questa sera contempleremo i dolori di Maria Santissima, quindi vivremo la Via della Madre, la contemplazione dei dolori della Beata Vergine Maria. E poi alle 19, sempre in via diretta, la Santa Messa con la stessa benedizione, eh, sempre fuori e sagrato e dopo anche per voi che state qui in, video, in, in visione ecco, per via diretta. Fratelli e sorelle mie, entriamo per la campagna nella settimana di picco. Quindi adesso deve essere proprio normativo, piantati con dei blocchi di cemento armato nelle case. Non vi muovete. Non vi muovete. Non vi muovete. Non vi muovete. Non vi muovete. Eh, girano delle vignette scherzose sul governatore De Luca, eh, Nuno Movraga. Fratelli e sorelle mie, bisogna difendere la vita umana e atti responsabili no? fanno solo che male. Quindi mi raccomando, ve lo dico alla napoletana, state a casa, non vi muovete, state a casa, resistiamo. Da questa battaglia ne usciremo maturi più consapevoli di tante cose e sicuramente valorizzeremo tante piccole cose che avevamo tutti i giorni e che non sempre avevamo visto quindi ne varrà la pena un po di sacrificio resistiamo e andiamo avanti non vi muovete di casa chi può dia una mano agli anziani per spesi di medicine di alimenti eccetera ma non li facciamo uscire di casa anche noi solo per il minimo indispensabile Ok? quindi state a casa non vi muovete e adesso facciamo sì che il Signore ci possa benedire e possa uniti al segno che ha vissuto il Santo Padre Francesco, venerdì sera in Piazza San Pietro possa eh, cancellare con la nostra preghiera questo male da questa terra fratelli e sorelle mie Chiediamo tanto, non smettiamo di chiedere. Chiediamo, chiediamo, chiediamo. Continuiamo a parlare con Dio.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 Cinchiamo Ci insieme ed adorando con tutto il cuore verso di e leviamo insieme è uh... Ahem. <clears throat> Signore Gesù, siamo qui ai tuoi piedi e ti ringraziamo per il dono della tua presenza. Ti chiediamo di benedirci. Benedici il nostro Paese, benedici le nostre famiglie, benedici l'Italia, il mondo intero, l'umanità. Benedici ognuno di noi. Cancella il male e la sofferenza dall'umanità. Donagli la gioia di rivedersi insieme, di riabbracciarsi e di donarsi di nuovo quella vita che tanto desideriamo. La situazione in cui sono andato, come Lodato e e dato e ringraziato in ogni momento il santissimo e divinissimo sacramento sia lodato e ringraziato in ogni momento il santissimo e divinissimo sacramento sia lodato e ringraziato in ogni momento il santissimo e divinissimo sacramento grande tu sei signore e compi meraviglia tu solo sei dio Signore, lasciaci senza parole, cominciando da adesso. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo santo. Benedetto Benedetto Gesù, Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Altare. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la Sua Gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi Santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Se guardo la luna, il cielo e le stelle che tu hai creato, che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di onore e di gloria tu l'hai rivesti. Grazie Signore per averci creato. Oh, oh, oh. Grazie Signore per averci amato. Grazie, Grazie Signore per averci creato. Oh, oh, oh. Grazie Signore per averci amato. I te parlerò Amma ai miei fratelli, il tuo nome io annuncerò, annuncerò in te io ho la mia fiducia, o oh Signore, amante della vita. Grazie Signore per averci creato, grazie Signore per averci amato, grazie Signore per averci creato, grazie Signore per averci amato. Sielo dato e ringraziato in ogni momento. Santissimo, Grande tu sei, Signore, e compi meraviglia, tu solo sei Dio. Bene. Ecco abbiamo cercato di far vedere anche al di fuori purtroppo con una sola diretta allora ho dovuto usare il mio telefonino e non so se siete riusciti ma mi sembra di sì e, e niente stasera alle 18 come ha detto Don Antonio, c'è la via matris cioè pregheremo e rifletteremo sui dolori della Vergine Maria i sette dolori qui in santuario e poi alle 19 alle 19 ci sarà la Santa Messa e di nuovo stasera ehm, ci sarà la benedizione eucaristica eh, fuori alle porte del Santuario. E questo lo faremo fin quando la situazione è così, speriamo che vada sempre a calare di meno. Lo faremo tutte le domeniche: le domeniche. Come detto già Don Antonio, è un momento molto difficile, specialmente in questi giorni. Adesso ci vuole veramente la maturità di fede per dire, Signore, tutto dipende da me, tutto dipende da noi. Ama il prossimo come te stesso, fai agli altri quello che vuoi essere fatto tu. Voglio stare bene, voglio che la mia famiglia sta bene, se lo voglio per me lo devo provare anche per l'altro, perché l'altro anche lui ragiona e deve ragionare così. Mm. Buon appetito, ci sentiamo... No, buon appetito, no? Perché che sono? No, che resuono? Mezzo. Mezzogiorno. Allora aspettiamo insieme... Dobbiamo... C'è suonata, C'è suonato. Allora facciamo insieme l'Ave Maria. Facciamo insieme l'Ave Maria. E il sotto la tua protezione, e poi Don Antonio vi darà la benedizione. Sì, va per il, il pranzo, pranzo. Per il pranzo. Nel nome del Padre, del e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria. Piena, piena di grazia, grazie, il Signore è con te. Con te. Tu, tu sei benedetta, benedetta fra le donne, donne. e benedetto il frutto del tuo seno, seno, Gesù. Santa Maria, Madre di, di Dio, prega per noi peccatori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 come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che se sei il mio custode, illumina, custodisci, illumina custodisci, regge il custodio, regge il governo, e me, che ti fui affidato dalla, dalla pietà, pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, Don dono, loro, dono loro, Signore. Splenda sì, di la luce, luce perpetua, riposino in pace. pace. Amen. Amen. Signore, benedici noi e questo cibo che stiamo per prendere, provvedi per chi non ne ha, ti ringraziamo per chi ce l'ha preparato e fa che non manchi mai a nessuno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.